Grazie Presidente, eh, intervengo innanzitutto eh, per... Ehm... Per mettere, per stendere un velo credoso, innanzitutto un po' sull'ipocrisia delle opposizioni. È vero quello che è stato detto relativamente ai guasti e ai problemi che si sono eh, rilevati appunto eh, nelle, negli edifici ERP e su cui appunto non ci siamo mai sottratti, anzi eh, l'attenzione è sempre stata alta, tant'è che questo è stata eh, l'ennesima eh, commissione, quella dell'altro dell giorno, come ha ricordato il consigliere Figliomeni, è stata l'ennesima commissione sul tema sulla quale appunto non ci siamo mai sottratti, anzi abbiamo ehm, coerentemente con, con quanto detto appunto, abbiamo eh, convocato e abbiamo affrontato con gli uffici e vedere le, eh, le criticità che, che sono emerse in quest'ultimo quest anno, in questo ultimo anno particolarmente. L'ipocrisia dove sta? L'ipocrisia sta nel fatto che eh, si accusa di mancata programmazione, di mancati stanziamenti e via dicendo e questo in parte è vero, ma questa mancata programmazione è negli ultimi vent'anni. Tant'è che, come ha ricordato il consigliere Bugarini, si aggiusta una cosa e se ne rompe un'altra, si rompe una tubatura e si, e si aggiusta il bruciatore, si aggiusta il bruciatore e si rompe la caldaia, si rompe la caldaia e si, e si rompe un'altra cosa. Questo perché? Perché manca una mancata manutenzione ultra decennale diciamo, di questi impianti. Io ricordo distintamente che si parlava dell della sostituzione delle, delle caldaie, l'ultima data di cui si parlava era il 2010 e siamo nel 2020 questo solo per fugare un po' di ipocrisia rispetto a questa cosa e, e, e sottolineo soprattutto che l'appalto che oggi stiamo gestendo e che abbiamo dovuto prorogare al fine di eh, fare fronte appunto a questa emergenza prevedeva davvero pochi, pochi, eh, poche risorse per affrontare questo tipo di emergenze ad oggi altresì in nella commissione è stato eh, sottolineato che abbiamo eh, approntato Uh, un nuovo appalto che è per 17 milioni di euro noi siamo sicuri che in futuro ce ne saranno molti di meno di queste problematiche ma sono sicuro che verranno poi vendute eh, come proprie nelle, pro nelle future amministrazioni sono sicuro però mi, mi preme sottolineare innanzitutto che qua e soprattutto il nostro metodo è quello degli appalti è quello di eh, spendere soldi che si hanno a bilancio e, e, e soprattutto nell'ottica della programmazione, perché con la programmazione che si fanno appalti e con la programmazione che si approvano eh, eh, solo con l'approvazione dei bilanci in tempo che si può programmare e via via discorrendo. Comunque, a... Polemiche, polemiche a parte eh, intervengo per consegnare il voto di astensione a questa proposta e non perché eh, non sia giusta o non sia um, o non giusta ma il semplice fatto che come rappresentato, come rappresentato nelle commissioni di ieri eh, sia dall'assessore Meleo che dall'assessore Rivarelli quello che si chiede in questa mozione che comunque ripeto è gradita eh, è già stato attuato qui si impegna la sindaca e la giunta a fare qualcosa che è già stato fatto e che è stata presentata ieri a un protocollo. Quindi, a fronte, nonostante appunto, si eh, condivida l'intento eh, della mozione, eh, consegno il voto di astensione all'Aula a nome del Movimento 5 Stelle.